Eh, però abbiamo il telefono ecco che si sta normalizzando ho, ho un telefono che ha un problema di batteria e buttata corte pero non mucato non mucato claro, come la mia compagnera uh -huh. eh, Irene, Irene è il modello de oggi vediamo che cosa possiamo fare eh, che vamos a ser eh, mi voglio accortare un trozzetto di, di pelo che sta un pochino estraneo yeah. e sta secco e increspato, increspato come ella mi sta preguntando e io me voy a trabajare normalmente sta facendo un film con questa compagnia iniziamo vale Irene racconta chi eres tu? chi sei? Bueno, pues bueno. yo soy una mujer muy normal eh, ¿En qué senso? No, en el senso bueno, porque hablamos siempre de musicando Un pensamiento positivo Mira, ayer eh, Irene Se ha inscrito al curso musicando para emprendedor Que desean trionfar nella sua vita oggi stiamo impiezzando con un corte di pelo perché musicando ti aiuta molto a portare una piccola sofferenza che si crea nel tempo perché cada persona se ha una fotografia di si sí stesso con la idea nel passato. Noi con un pequeño esercizio possiamo llevare questa immagine fea che non ci gusta e vamos a cambiare. Questa immagine è come una nuova. Ma come se asi questo? Questo è molto semplice. Tiene da apprendere a respirare sempre. Lo ripeterò sempre. Respirare para apprendere a visualizzare la cosa. La cosa che è. La cosa che ti gusta a te questo è es molto importante, ma per fare questo necessita di entregarsi bene. Ogni mattina cada, cada che uno si levanta, prima eh, di limpiare il dieno col cepillo, va a fare un sorriso molto sforzo. Questo sforzo ti aiuta. Che nel dia è, sorride sempre, vale? Questo teniamo da ripetere, da ripetere sempre perché vamo a iniziare con un esercizio molto semplice, vale? Ecco la nostra amica Giorgia, otro modello. Che ora Giorgia sta asiendo, musicando con il balle che si chiama Lep. No, la dance no, con il palo dan ah, la, la pole dance, dance. disculpa, disculpa, vale. La pole dance Para l'autostima personale Claro Come io che mi frego cada mattina Cada mattina, è un rinforzo per l'autostima di delle... persona questo è, è Cada uno Cada uno Seguendo, sto sempre cortando il pelo, anche se stiamo parlando di meno non si sa, e <ride> stiamo improvvisando a chi, in Elisil parruccheria, una parruccheria che fa la diretta a cada dia, eh? Vale. Poi oggi è un dia speciale a Tenerife, è arrivata la primavera, però oggi ha ah, un frio demasiado para todo. Antes mi vestiva come una cipolla, mi poneva un montone de camisetas, di gorro. Ese también sirve per secar la lámpara. Non quieres con gente? Questo è mm, il capello di Riene, tiene il colore di Canaria, che è una mechas molto suave, che si acclara sulla punta. Mira. E... è scuro alla radice. Riguardo sempre, qui in Canaria abbiamo 4.800 ore di luce, il più luogo della terra, il più alto e il illuminato della terra, dove il capello tiende no, a aclararsi naturalmente. Poi abbiamo anche un altro problema: qui sulla isla abbiamo l'acqua, che è una acqua calca eh, calca calcarea <laughs> molto <Muy> pesante. <laughs> Entonces, Molta gente che viene qui da país, no esto, me, me siempre, hacer hacer un altro paese, che non sta sí, acostumbrato a questo, mi pregunta sempre, ma che tengo da fare, che tengo da fare per fare un capello brillante? Sì, abbiamo prodotto come Pop Therapy, che que è es questo, un prodotto che si pone tre volte al giorno, o 10 volte per fare che la batteria si sta apagando però noi vamos seguendo parlando in spagnolo Intentamo il calore di essere studiando ancora per esprimir in spagnolo musicando e spero quando llego a fare la conferenza in Italia me voy a parlare in spagnolo e spero mas meglio di ora e stai super controllato qui che tengo un montone di insegnanza come Irene che mi aiuta molto o mia Giorgia che sperando che Marte mi possa dirigere dentro un corso che ella sta facendo ogni settimana qui alla Sgalletta. Mira, mi viene bene però. Vediamo che bel pelo che tengo qui, qui. va, vale, perfetto. Vedo che ta, state molto mirando, molta gente, molti amico. Io sono un, però... un peluchero normale, non sono speciale. Però.. è un peluchero di ceracero, amici dei suoi amici, sa ascoltare, sapete tagliare è super divertito E' sempre in dinamica in bocca. Ah, fantastico, fantastico. Ok. un giorno molto particolare perché oggi era anche ricordo delle persone che non ci sono più, però la vita continua per tutti. Io faccio il parrucchiere e continuo anche a fare il parrucchiere perché poi doniamo bellezza guardate che modella o che modello tengo qui vicino a me allora poi dopo aver tolto queste puntine che sono molto secche andiamo a pettinare a peinar irene In silenzio eh.